Pappa di questo viaggio è un classico sul tema I poveri nel Medioevo di Michel Mollat edizione italiana per i tipi di La Terza di una sintesi di carattere sociale che lo storico francese pubblicò nel 1978 ad alcuni anni di distanza dai due volumi dedicati agli studi sulla storia della povertà nel Medioevo fino al XVI secolo due volumi che erano usciti a Parigi nel 1974, eh, in cui lo storico eh, tirava le somme di 14 anni di ricerche collettive. Ricerche che, appunto, confluirono nelle oltre 850 pagine eh, delle études sull'Histoire l'histoire della Pauvreté. Il saggio che invece io vi consiglio di leggere è eh, una sintesi, come vi dicevo, una sintesi densa e concisa. Eh, che ci porta all'incontro non con la povertà, che è un concetto, ma piuttosto con i poveri, eh, con le condizioni esistenziali, con le situazioni realmente vissute, insomma con la cruda realtà delle condizioni di vita. Il termine povero aveva in epoca medievale un significato molto esteso e variabile, riconducibile all'idea di privazione. Era un lemma capace di accogliere eh, profili, destini, eh, storie di vita molto diversi e anche mutevoli e la storiografia ha ripetutamente sottolineato la porosità e la eh, plasticità di questa parola. Eh, Michel Molla dà una definizione che è citatissima e che è eh, costituisce un pilastro no? nella definizione dei poveri medievali. Dunque la definizione di povero e del suo stato, ci scrive Michel Mollat, non può che essere molto larga. Il povero è colui che in modo permanente o temporaneo si trova in una condizione di debolezza, di dipendenza, di umiliazione, contraddistinta dalla mancanza. Mancanza di che cosa? Degli strumenti di potenza, degli strumenti di considerazione sociale, dalla mancanza di denaro, di relazioni che contano, di capacità di influenza, mancanza di potere, mancanza di cultura, mancanza di qualificazione professionale e tecnica, mancanza di alti natali. Mancanza di vigore fisico, di salute, di intelligenza, mancanza di libertà, mancanza di dignità personale. Il povero vive alla giornata, scrive Michel Mollat, e non ha alcuna possibilità di sollevarsi dalla propria condizione senza l'aiuto di altri, ma questo lo vedremo.